iniziato il 2021 da meno di 30 giorni e non è ancora successo nulla di brutto. Complimenti. Cosa significa un virus più contagioso? Vabbè, più o meno. È stata la decisione di ritirare i due ministri che di fatto ha aperto questa crisi di governo. perché. Vabbè, vabbè, ho capito. Iniziamo, va. Fate il va? Qualche giorno fa vi ho chiesto su Instagram questo. Cosa vi aspettate dal 2021? Scrivetelo qui perché potrebbe diventare una nuova puntata. Te lo sfogo Lo sfogo In 4K Come? Ah non puoi vedere il 4K Perché non hai un monitor che lo supporta Ma ce li hai i soldi Secondo me è perché hai speso troppi soldi In cose inutili no, Ho comprato un cavallo Tornare a ubriacarmi dignitosamente Il sabato sera Beh ah, bei tempi io non reggo l'alcol Essere ricco Tu mi sa che sei uno di quelli che il 4K non ce l'ha eh Lo sai che se ti trovo in giro in macchina io ti tiro sotto? Una gioia Ma anche due Sì vabbè manco che sfere del drago Non posso Ecco appunto Passare C'è una pandemia in corso e tu pensi soltanto alla tua carriera scolastica Sei un pezzo di L'avrei fatto anch'io Una cagata lazzesca Lazzaes Laz Ma intendevi pazzesca? Non capisco Secondo me è pazzesca. Pazzesca? Sì, sì, secondo me sì. Ma che problemi sì. ha di scrivere così? Cosa volevi dirmi con questo messaggio? È una richiesta d'aiuto. Rivelati. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Una scuola che insegna eguaglianze di ogni tipo, sicura e al passo con i tempi. Ma che sta dicendo? <ride> Se vabbè a sto punto Daremo mille euro a persona Così, a caso 2000! Bravo, bravo! Non dovere più usare le mascherine per uscire Sono d'accordo con te Basta che non mi diventi un non mask mm? uh -huh. Grazie che me l'hai ricordato. Oh, niente, tutto uguale a prima Una merda Buongiorno principessa Vabbè, guarda il lato positivo Se non ti aspetti niente dalla vita Non puoi restare delusa Non mi aspetto niente ma sono già deluso Questo 2021 non è iniziato nel migliore dei modi Ma sono sicuro che migliorerà Madonna mia che ansia terribile Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un like qui sotto Iscriverti al mio canale, al canale di scuola.net Sì sì no, mo no, no me lo segni proprio Altrimenti niente versione di latino mm? E qui la situazione cambia Vabbè, ciao Ecccio eh,